ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucaliffo Studio. Qualche giorno fa ho cacciato il video di Metatune, un autotune molto particolare, molto all'avanguardia. Se non hai visto il video, recuperalo. E cos'è successo? Nei commenti un certo Rick Dope ha detto che il Crispy Tuner della Brainworks è molto meglio. Anche che ne so, di autotune tipo Antares, ok? Quindi, curiosissimo... Lo andiamo a vedere, ok? Non ho ancora scaricato così almeno vi faccio vedere anche come si inserisce un plugin in Reaper. Tante volte non, non lo sapete fare, ok? Andiamo in sessione, ma prima sigla. Ok, siamo nel pannello di um, Plugin Alliance, ok? In realtà qui potrei levare anche l'oro, effettivamente... Abbiamo cercato Crispy Tuner e lo andiamo a installare, ok? Niente di più semplice. Ora, come funziona? Una volta che installate il programma, il plugin, e dopo aprite Reaper, ve lo dovrebbe trovare in automatico. Io l'ho già aperto perché a volte capita che non ve li trova. In quel caso, o nel caso in cui appunto ce l'avete già aperto, invece di aprirlo di nuovo vi faccio vedere come si fa, Ok. Quindi installa, ok, apriamo il progetto dell'altra volta, allora quindi questo qua, almeno facciamo meglio un paragone, ok, vediamo. Allora, vediamo il mixer come l'altra volta, se no si fa solamente bordello. cliccando su plugin in un posto a caso, effetti, scansiona e vedete che ve lo trova in automatico. Vi apre un new, nuovo, con tutta la calma del mondo e trovate appunto il plugin nuovo. Niente di più semplice, ok? Ok, Crispy Tune, ma anche Crispy Scal. Cos'è per trovare la scala? Sì. Ora, come funziona qua? Clicca per attivare. Ah, eh, sì bro, questo volevo. Ok, sono due robe. Questo qui dovrebbe essere per trovare la scala e l'altro l'autotune vero e proprio, quindi. Vediamo. Allora, il tune lo mutiamo un secondo e questo qui delle scale lo metto sul beat, così da farlo lavorare lì. <tune> Okay, allora mi dice G minor, soprattutto. Ok, vediamo se corrisponde così per sfizio anche con lui, che è quello che uso sempre. Sì, sì, ok. Quindi, ok, G minor, perfetto. Send to... Vediamo se sono collegati tipo G minor, perfetto. Quindi praticamente da qui gli dici mettimelo su l'autotune e lui te lo trova. Eccola qua la scala. Ok, vediamo come funziona sto robone qua. Uh, uh, quando sta sopra il palco e ci sei tu. trovi in giro per cercarci apri youtube per star con certa gente non sto mai troppo nel mondo se mi richiami adesso il telefono ti fa tu quando sto sopra il palco e ci sei tu tu che mi davi del bugiardo il cielo è più blu ora che ce la faccio andiamo su su to the non ci trovi in giro per cercarci apri quindi praticamente quindi possiamo dire live o mixing credo cambi solamente la latenza mm, per registrare, sì without any latency ok, time come sempre io preferisco metterlo più corto possibile andiamo nelle avanzate qui ci avevo già smanettato un pochino però comunque a quel che ho capito eh, funziona come tutti gli autotune quindi oh, oh, oh. Sta sopra il palco e ci sei tu. Tu che mi davide il bugiardo. Il cielo è più blu. Ora che ce la faccio, ok. Poi vediamo che c'è anche un lato grafico. Quindi vanno yeah. uh, uh, uh, Quando sta sopra il palco. vediamo cosa sì alla fine è un grafico normale questo qua è ciò che non abbiamo di là che ci manca che ci promettono che suoni tutto in automatico qua allora eh, vabbè lo sapete potete spostare le note per cambiare la melodia appunto come meglio vi torna Allee, Fanno yeah. uh, uh, uh, uh, se volete gli U, u bassi, li buttate giù, ad esempio, ok? Fanno u u quando sta capire il senso dell'automatico è quello. Così almeno se qualcosa sta di brutto. Lo, lo correggete. Una sorta di melodyne, ok? E buono, buono, ok. Vi dirò. Non... Devo studiarmelo perché, ecco, non, non è primo impatto strain nel senso, essendo abituato agli altri, eh, no, non per nulla, cioè forbici taglia, alla fine questo qui cosa farà il... no, pareggia forse, non lo so. Cioè nel senso, ecco, non è strafacile così a prima botta come magari può essere l'altro e una persona che a grandi linee sa... Cosa sta facendo? Ok. Una persona che invece sta cominciando un po' difficoltoso. Ma anche l'autotune normale, eh. Niente da togliere a questo programma qua. Quello che appunto diceva il è che suona veramente bene. Facciamo un confronto. Ora tengo attivo lui. Fanno... Fanno... Fanno... Dopo attivo anche gli altri sopra il palco e ci sei tu, tu, che mi davi del il bugiardo, il cielo è più blu, ora che ce la faccio, andiamo su, su, to the moon, moon, non ci trovi in giro per cercarci apri youtube, fanno u, uh, u, uh, uh, quando sto sopra il palco e ci sei tu, ok sì, effettivamente suona molto bene eh. suona veramente molto bene e anche a livello di prezzo costa un sacco meno costa 99 dollari niente male niente male davvero se proprio devo acquistare qualcosa acquisto un, uh, un autotune uh, che mi dia un perché lo sto acquistando ok perché io di autotune ne ho comunque quindi cioè questo è ottimo niente a togliere ad esempio però allevo ok però se siete a scegliere un autotune fra questo e l'evo c'è una differenza di tipo 100 euro a, a favore appunto del, del Crispy, che potete appunto scegliere. Poi ottimo appunto che vi dà anche questo discorso qua, che gli altri autotune non danno. E buono come idea, perché se no ti devi comunque scaricare un altro programma, io ad esempio Lornet. quindi loro poi si legano bene. Metti questo sul beat, trovi la scala e poi lo trasporti sull'autotune, ce l'hai già bello fatto, senza che vai fuori scala e, e fai i disastri, ok? Però ora come ora, solo perché ho tutte queste, tutti questi programmi, tutti questi autotune, non comprerò... cioè la scelta fra lui e il meta rimane sempre a favore del meta, non me ne volete, però c'è... Il suono è leggermente più aggressivo e quindi ti dà quella roba in più che gli altri comunque sono limitati, poi c'è proprio questa roba qui che è fenomenale e i gruppi e, e niente, quindi penso che rimarrò sulla scelta dei gruppi però appunto eh, ringrazio il ragazzo che mi ha parlato anche di, di quest'altro tipo di autotune così almeno ve lo posso portare sul canale e presentarvelo fra virgolette a voi se ancora magari non ne siete a conoscenza E voi fai, poi tirate giù le somme Ok? Vi faccio risentire, rifacciamo un giro di ascolti Niente, poi ci salutiamo yeah. uh, uh, uh, Quando sta sopra al palco E ci sei tu, tu. Sentite che comunque sia un pelo riesce a tenerli meglio, i, i vocalizzi troppo alti. Vi faccio un esempio di nuovo, cosa che non avevo sentito cazzo buono. Allì, fanno, yeah. uh, uh, uh, quando, sto sopra quando sto stona, quindi dovrei correggerlo in melodyne. Oh. Ci Mentre col crispi sopra il palco e ci sei tu È più lineare, ok? Proviamo a sentire anche real time come si comporta lì yeah. uh, uh, uh, Quando sta sopra il palco e ci sei tu No, anche in real time comunque suona bene yeah. uh, uh, uh, Quando sopra palco e sei tu Un po' meglio Un po' meno meglio del Crispy comunque Sentiamo il meta Vanno yeah. uh, uh, uh, uh, Quando sta sopra il palco e ci sei tu anche il meta si comporta bene lì sì, Crispy e meta siamo lì, eh. sono molto, molto simili solamente che eh, appunto quello che fa vincere per me in questo momento il meta è, è tutto l'agglomerato in più che hanno un altro ragazzo mi ha commentato a cosa servisse gruppare perché non fare semplicemente un canale dove ci butti dentro tutti i vocal semplicemente eh, quando hai le sovrapposizioni vocali eh, nell'autotune stanno entrando due informazioni diverse di note, ok? Quindi consigliamo sempre di poi comprimere in gruppo, poi equalizzare in gruppo e tutto il resto, per quanto riguarda l'autotune sarebbe meglio farlo separatamente su ogni singolo canale. Ok? È quello il discorso. Ok, questo era un video un pochino più corto solamente perché appunto c'era sto plugin nei commenti e ho detto ma proviamolo grazie di aver commentato e fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate noi ci vediamo al prossimo video